Londra è strapiena di fast food se ne cade, dove vi girate vi girate troverete qualche fast food infatti è famosa anche quella leggenda metropolitana che dice che ogni passo che si fa a Londra si sentirà una puzza diversa in realtà sono quelle persone pipì che non amano i sapori di tutto il mondo perché è vero, camminando per Londra sentirete sempre odori diversi provenienti da cucine diverse indiano, pakistano, cinese, vietnamita, italiano, spagnolo, eccetera eccetera eccetera Cosa c'è di male in tutto ciò? Dove andate andate troverete dei fast food. I più conosciuti ovviamente si trovano dappertutto e sono McDonald's, Burger King e KFC. Adesso vi starete chiedendo chi è KFC. È il più famoso fast food che si occupa di pollo. Roba, ma roba come buona! Io impazzisco per KFC, soprattutto quando si vanno a spendere i fior di quattrini per comprare una cosa così grande Piena di pollo fritto ah, Viva il colesterolo Ovviamente non ci sono solo questi Come fast food a Londra Ma ce ne sono tanti altri Di marchi meno conosciuti O più o meno conosciuti Per esempio Subway E so che Subway anche in Italia Ha qualche sede E poi c'è Caffè Nero Pret a -Manger, Costa Che non appartiene a Costa Crociere Ma è un altro brand E poi ci sta... Lo Spoglios Hermanos, no sto scherzando, no, lo Spoglios Hermanos non c'è in Inghilterra, c'è Nandos, ci sono intere catene di ristoranti come per esempio la Siguanas che fa cibo sudamericano, ce cioè, ne sono davvero tanti, quindi se pensate di applicare per qualche fast food in Inghilterra e eh, volete candidarvi a qualche posizioni di lavoro, cercate di studiarvi un po' la policy del, dell'azienda, la storia, eh, come vedono l'approccio sul mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Può essere un fattore in più che vi aiuterà sicuramente a giocarvi qualche carta al momento del colloquio. Siate furbi!